Carissimi, celebriamo il mistero altissimo dell'ascensione di Gesù al cielo. Il Vangelo di Matteo, contrariamente agli altri, non ci riferisce dell'episodio in se stesso, però ecco c'è un'annotazione importante e il fatto cioè che sono in Galilea, lì dove tutto ha avuto inizio, è un voler ritornare sui passi iniziali, come per chiudere probabilmente un'esperienza, l'esperienza terrena di Gesù. Gesù è consapevole di dover lasciare i suoi. Li deve lasciare perché deve raggiungere il Padre e gli viene dato il potere in cielo e in terra, come ascoltiamo dal Vangelo di questa domenica. E lo deve fare con grande autorità. Però ecco, non vuole lasciare confusione, non vuole lasciarli nello sconcerto, è per questo che si affida agli undici e questo ci fa pensare come Dio voglia, voglia servirsi di ciascuno di noi. È come se ci dicesse allora, vi tocca, tocca a voi, svegliatevi perché adesso è il vostro momento, dovete essere voi a portarmi agli altri con la parola, con le opere. Dovete rendere visibile la mia persona nella carne, nella carne dei poveri, nella vostra carne. E qui troviamo in effetti la logica della incarnazione, il verbo di Dio si è fatto carne, si è reso visibile. Noi dobbiamo renderlo visibile con le opere, dobbiamo impegnarci, nonostante le nostre le fragilità che caratterizzano la nostra vita. Peraltro ecco, troviamo anche una notazione no, che ci fa pensare, perché restate a guardare il cielo? Non dobbiamo guardare il cielo, negli Atti degli Apostoli viene ricordato. Meglio, dobbiamo guardare il cielo, ma questo guardare verso il cielo ci deve servire per operare sulla terra ed essere concreti in terra. Non possiamo astrarci dalla realtà in cui viviamo, ma dobbiamo farcene carico. Per questo è ecco, che il paradiso allora può cominciare e ci sarà eh, nella misura in cui noi diffonderemo l'amore di Dio in mezzo ai fratelli e saremo credibili con la nostra vita. Buona domenica. A tutti.